Lei eh, durante questo incontro ha parlato di un'inerzia nella politica nel gestire questa mole di informazioni che provengono un po' da tutti i campi, dalla statistica, dai media in generale. Che può parlarci un po' di, di questa inerzia? Sì, nel senso che probabilmente eh, questi ultimi anni sono stati particolarmente pesanti perché questa situazione, chiamiamola emergenziale, in qualche modo di stallo della politica ha eh, ulteriormente aggravato una eh, situazione che... Secondo, secondo noi vede appunto il, un utilizzo molto limitato delle conoscenze complessive che ci sono e il salto credo vero che si deve chiedere a quella che è stata definita una casta è sì da un lato quello della moralizzazione o del minor costo complessivo ma molto eh, penso che sia quello invece di una capacità di utilizzo delle conoscenze della ricerca, dell'istruzione, delle fonti informative perché in realtà è solo da lì che poi veramente si può cercare di andare a progettare quello che può servire per lo sviluppo del paese o di una città.